Ciao a tutti ragazzi, sono Dani26 Oggi vi mostrerò eh, il mio microscopio comprato quasi due mesi fa um, Con appunto a disposizione un telefono Quindi ci servirà il mio Huawei P Smart 2019 Poi un, um, un cavo jack per le cuffie E una porta uh, vabbè, uh, USB Una porta diciamo USB normale la tipo A e poi vabbè altri oggetti tipo, mh, tipo i padiglioni delle mie cuffie preferiti oltretutto e il mio mouse per vedere appunto lo sto registrando interamente con questo appunto con questo microscopio non vedo bene la qualità spero che vi piaccia allora questo è eh, diciamo la parte dove di solito si illumina No, vedete che si è illuminato questo qua è il tasto per schiacciare per fare eh, per far saltare via adesso tacco il connettore per farlo vedere vedete 3 vedete io prima cercando ovviamente il bottone 3 2 1 vedete salta via per poi toglierlo metterlo questo qui è il, la spillettina per rimuovere così no così e poi abbiamo anche a disposizione questa batteria per farvi vedere un po come una batteria allora così questa qua è la parte davanti e questa qua è la parte dietro io e vi volevo mostrare una cosa extra allora arriviamo a 50 like e vi Farò un video interamente registrato con questa piccolina qui. gli ho messo il vetro protettivo così, magari anche se magari ci vado contro con gli oggetti. Questa qua è una USB di tipo A è fatta così. Guardate che editore che ho, comunque, questa qua, questa qua è il diciamo, l'altra la, particella di plastica, e qui c'è, diciamo, un po' adesso volevo vedere la USB Micro come era fatta, allora non è che si vede troppo perché c'è poca luce poi si può anche zoomare la luce adesso noi la alziamo ok così l'abbiamo alzata questo è il connettore usb micro è fatto proprio così adesso vi faccio vedere anche meglio questo qua vedete è fatto così adesso, Madonna mia, mi sembra enorme questo dito mi sembra sembrerà, sembrerà enorme il mio dito vabbè, comunque questo qua questi qua sono i connettorini, questi qua eh, che state vedendo. Io l'ho già fatto. Appunto, sono questi 4. Eh, no, non sono 4. Dovrebbero essere, eh, se non sbaglio, 5 o 6. Boh, comunque, non lo so. Comunque, ho fatto così. Poi adesso vi farò vedere come è fatto sotto. Così, normale. E sopra è fatto con questa, diciamo, chiamiamola congiuntura per chiuderla perché, appunto. Prendiamo il mio P Smart 2019, ormai quasi distrutto come, come vetro. Se, se non lo vesti, ve ne siete accorti, è tutto distrutto. Vabbè, a, a parte lo, vi faccio vedere. L'ho sbloccato sullo sfondo che è anche meno colorato. però, vi faccio vedere. Questa qui è l'App Control Plus del video che avete visto venerdì così, guardate, adesso lo stacco dallo stand Perché ho pure uno stand Vedete, così Adesso lo zoom al massimo Adesso a parte le militare Forse era il caso di pulire Aspettate oh, Ok, ho aperto, trovo il mio dispositivo Cosa che non dovevamo aprire, va bene Ok, se non sbaglio dovrebbe essere puntato sull'Apsi. Si, sì, si. Sì. Queste righe. Ora ho notato che non riuscivo a vederlo. Queste righe qui è l'app fatto così, Beh, adesso c'è dietro il mio sfondo fantastico dello Z Flip. Guardate, aspettate. No, bagun coming back. Ok, scusatevi. Poi possiamo anche, eh, come potete vedere anche, fare queste... Questo, così, possiamo, diciamo, c'è cioè una cosa di 6 pollici. Questo qua è 6 pollici con un mini righellino che adesso vi mostrerò, sempre con microscopio. Oggi giornata microscopio, come potete vedere. Poi oggi sto per invitare un mio amico a casa, quindi cioè, lo sto registrando di sabato, sto invitando un mio amico a casa di cui non pronuncerò il nome. Eh, appunto, questa vi farò vedere adesso il flash, perché anche a me era una cosa molto interessante... Però non sono riuscito, vedete, è sto, sto pallone qui, che sembra un sasso, un sassolone sembra. Ok, forse era il caso di puntarlo col miratoio. Tipo, ci servirebbe tipo una cosa per mirare. Ok, questo qui è il flash, massimo che riusciamo a fare. Accendo così forse si riesce a mirare meglio. Accendiamo un pochino, vi accendo un po'. Ma oh, cavolo, mi si sta vivendo ecco tutti i graffi che ci sono sul mio telefono dove? ma dove cavolo è la camera eccola qua ecco così è il flash questo diciamo non so come chiamarlo si chiama flash voi eh, più o meno ma ah, guardate tipo, tipo degli occhi sono non la noto volete vedere un po' il stessori di impronte digitali, cancello tutte le impronte digitali c'è sopra ecco fatto così così almeno non potete neanche copiarmi le impronte digitali tac vedete sto zoomando alla fine è un tessuto però eh come, vedete è un tessuto cioè è come un pochino, mi accendo un po' ma oh, cavolo mi si sta vivendo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 Vabbè, comunque è fatto così. Adesso vi volevo far vedere il connettore USB micro, soltanto che non ci sta il telefono. Quindi non lo faremo. Faremo un altro test. L'altro test che volevo fare è vedere anche i padiglioni delle mie cuffie preferite. Sono venuto un po' di tempo a prendere polvere. Ok, mettiamolo proprio dentro. Vedete, questo qua è il tessuto. Poi vi faccio vedere anche la pelle perché sono fatti in pelle. Questi, questi vedete che figi, e questo qua è il padiglione auricolare. Cavolo, si sta staccando il vetro. Non delle cuffie, le mie cuffie non hanno. Queste qua sono delle gel samba. Ok. Adesso vi farò l'unboxing con un'altra camper perché se no non ce la faccio però. non cercherò di diciamo farlo un po' più uguale. Diciamo a comere Cioè rimetterà tutto dentro al posto Quindi stoppiamo la registrazione